Adesso alle 13.40 saluto eh, e ringrazio Tiziano Pesce, presidente del, eh, dell'UISP, l'Unione Italiana Sport per Tutti. Buongiorno, è un piacere averla qua. Buongiorno, grazie a voi di questo invito. Allora, le faccio eh, raccontare a lei la buona notizia, la bella notizia eh, che è arrivata ieri per lo sport, per i bambini mh, delle scuole e lo sport. Che cosa è stato approvato ieri? Sì, proprio così, una buona notizia che ci arriva dal Ministero dell'Istruzione che di concerto con l'autorità di governo in materia di sport quindi con la sottosegretaria Valentina Vezzali ha emanato un eh, decreto che porterà a partire dal prossimo anno scolastico l'anno scolastico 2022-2023 gli insegnanti di educazione fisica anche nella scuola eh, primaria arriveranno circa 2.300 insegnanti le classi coinvolte saranno circa 25.000 si partirà dalla quinta, dalla elementare, quinta elementare per giusto. poi eh, coinvolgere anche eh, le altre classi sicuramente una notizia che aspettavamo da tempo eh, è importante portare anche all'interno della scuola primaria l'attività fisica l'attività Sportiva, sappiamo quale sia ecco, il valore di una corretta pratica sportiva sin dai primi anni eh, dell'attività dell scolastica. Ecco, e perché, finalmente, sì. diciamo che si centra ecco, il punto focale del valore dell'educazione motoria. A quale Valore proprio di espressione di un diritto personale, anche uno strumento di educazione, di apprendimento. Ecco, può essere anche una spinta, proprio poi anche per lo, eh, per lo sport e per la salute. E per salute di questi bambini ma anche proprio per le attività uh, sportive pensiamo a quanto a ogni competizione poi no, sportiva internazionale eh, stiamo lì a guardare quante medaglie eccetera otteniamo chissà quante carriere sportive possono iniziare anche in questa tenera età ricordiamo pesce che fino ad oggi alle elementari insomma negli ultimi anni l'insegnamento era garantito sì ma dagli insegnanti delle altre materie curricolari invece qua si parla proprio di insegnanti sì. Eh, specifici, però solo dalla quinta elementare, come sì. mai non si è completato il percorso? Sì, diciamo che ecco, è un primo segnale importante, un primo, ecco, una prima tappa di un percorso che dovrà andare avanti negli anni successivi. Eh, sicuramente è un tema di, eh, di risorse, oltretutto bene questa notizia perché con l'approvazione della eh, legge di bilancio nello scorso dicembre, questo diciamo provvedimento che era stato auspicato, anticipato, era stato eh, cancellato, c'è sicuramente come spesso diciamo noi eh, dell'UISP necessità, ecco bisogno che lo sport, anche lo sport di base venga veramente riconosciuto come una politica eh, pubblica al pari appunto dell'istruzione, c'è bisogno sicuramente di eh, risorse ulteriori. Ehm, Abbiamo come WISP, ovviamente, cogliamo ecco, questo, anche questa occasione per sottolineare come lo sport sia eh, un elemento fondamentale delle politiche eh, educative. Mm. C'è sicuramente l'aspetto competitivo agonistico, ma in questo provvedimento c'è sicuramente da alzare l'attenzione, soprattutto dal punto di vista anche della formazione, degli insegnanti sì. che andranno ad operare per tenere sempre ecco, l'attenzione alta nell'offrire ai giovani contesti di crescita positiva, spazi di libertà, anche lontani dall'aspetto competitivo C'è un dato che è un po' allarmante, le chiedo però in un flash perché non abbiamo più molto sì? tempo, una scuola su cinque elementare avrebbe il problema di non avere proprio la palestra, lo spazio dove fare sport, il PNR stanzia 400 milioni per questi adeguamenti, le chiedo se secondo la vostra stima saranno sufficienti? Non saranno sufficienti, anche questo è un segnale importante di attenzione del governo attraverso il piano nazionale di ripresa e resilienza, la situazione dell'impiantistica sportiva, anche quella scolastica nel nostro paese purtroppo eh, marca ancora ritardi importanti, soprattutto al eh, sud c'è bisogno sicuramente anche da questo punto di vista di eh, intrecciare sempre di più rapporti tra il sistema scolastico, il territorio e l'associazionismo mm. sportivo eh, di base. Insomma, Bisogna sostenere comunità educanti. C'è ancora un po' da, da, fare. Un po po da fare, fare sicuramente. Grazie Tiziano Pesce Presidente dell'UISP per essere stato con noi.